Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Daniel Dix e Marco007 e siamo in una delle ultime parti di Kirby Star purtroppo, però uh, è così. Va Sei bene. tutti noi staraiosi. Ok, adesso dobbiamo fare i personaggi del VLC. Iniziando con la partita. Sì, grazie. <ride> Iniziamo con Rikain e Ku. Ok, Trio di Male. Trio di male. Mi dici tu quando, quando dobbiamo quando. terminare <ride> Sì, ok Ok, lui si può unire e diventare me Che bella Che bella Ok, come com sempre noi non useremo altri personaggi Se non noi e basta Ah, è vero, la moda spazio io non può diventare un amico Ah, che bello, io non so. Non ho può fare un attacco in su, che senso? Non nessuno. No. No. Questo potrebbe essere un problema. No, non può. Perché è tanto più che fa così. Ok, comunque, uh, come avrete notato, è tipo tutto diverso all'inizio. E alla fine, alla fine diventa tutto. Guarda posso saltare sui nemici. Uh, tranne un ultimo, uno degli ultimi stage che non vi mostreremo però perché, per ovvie ragioni come vedete uh, non ci serve come vedete è praticamente tutto correlato a quello che stanno fare che sanno fare questi quindi sì. per esempio ora tu io mi do power non posso non ah ok ho capito ho capito anch'io ah io infiamo e tu? No, allora dovevamo andare a usare i miei di Zacco Però non l'abbiamo preso. Vabbè, ciao ciao Oh. Dovevamo prendere Duca di Zacco Ma ah, io? Mm. No. Non possiamo oh, ciao. Abbiamo promesso di fare la seconda con lui Ah, guarda, aspetta Ti prego, è troppo bello In Io, io, io Ah, è vero! C'è Rick Curly! Mi questo è uguale al livello normale! Te lo ricordi tu! Forse! Però. Andiamo un po' avanti! Smettila! Io non posso correre! Guarda, posso cambiare in direzione! No, <coughs> sì, questo qua è la livello normale. Vabbè, non so Sono problemi. finite le cose ricca. Ma che cos'è? Vedi, ma bisogna usare il <ride> curling. Comunque come potete vedere la... il di rick è troppo carino. Stai fermo un secondo. Vai. Fermo ora, non darmi i poteri. Guardate com'è carino! Sì, sì, dal sedere. Sì. Il suo sedere è carino. Non è. Sì, tanti problemi. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ok, ora se andiamo in un mondo... Ah no, è vero, quella è la Che okay, vediamo? Eh, dobbiamo vedere. Se è tutto uguale poi cambiamo. Ah, no, sì. questa non è più uguale eh. sono finite le cose per il in più non è che poi ti posta qualcos'altro con l'altro? non credo, l'avrebbero fatto prima forse forza amico mio vola, vola come non ci posso domani ma eh. c'è un domani? appunto come non ci posso ma non riesco, tu sai, la mia immaginazione è meglio. Senti, è tutto uguale. Sono tre schermate che sono identiche a quelle normali. Quindi. No. E qui, è come la interrompiamo. Va bene. Storm del titolo. Ok, ora passiamo al prossimo. E dopo in poi interromperemo quando finisce la cosa tutta su. Eh sì. Ci dispiace per questa cosa però. Pokémon, come l'ha fatto? Scusa. Ha mostrato solo un po' eh, Mars fino a Rika Incu eh, fino a Wispy Woods. poi ha capito che troppo è anche eh, tipo Rika Incu si è fermato prima di Duke Desaq. Poi anni okay. quando si incontra per la prima volta di Duke Zac. Allora, vediamo. Mark. No, non legge adesso. No, no, cioè, no non no. l'abbiamo letta per niente. Ambizione strana, non ho letto la, la, la cosa ah, okay. ok, Mark. Che bello. Ah. Vola così smooth, così... Madonna, mia, bellissimo, lo adoro Mark. Oh, Come non adorare Mark? Anche per questo. Beh, capisco qualcuno lo chiama Marx. Hai detto Mark! Marx, no no, no, no, no, no, no. no, no, no, no, no. L'hai no. detto. Non dire cose. No, lo rimette. E così sono di. No, non. Aspetta, io non ho detto niente. Vi metto... Oh! Bu. Lo adoro, Mark! No. Ecco, ora avete visto lui che dice Mark. Non è vero. Mm. Oh! Ho detto no. Sì, ah, bravo. sì bravo! Volevo sì. un potere! Sì! intenderci uh, le, gli attacchi di Marx sono gli stessi del boss quindi. sono ispirati a quelli del boss no sono gli stessi del boss no sono ispirati no senti vi devo fare io i padre ok sono io il protagonista non questo mark fa sullo marx fa sono giallo come Kirby no come si chiama? c'è il nemico di Kirby in gioco Certo, cioè, dovevamo prenderlo vabbè E' prenderlo Vabbè tanto lo dobbiamo fare su uno spezzone, non tutto quello È abbastanza inutile ah. Vediamo Questa è già una schermata simile mm -mm -mm. Trennino amicizia. No. Questo c'era già! Mm. scuro? Sì. Ok. Perché dovrebbero mettere il treno amicizia sulla, sulla cosa di Max? No, no non voglio. Goo! No. Il sei tu fino a... chi io no non tu. No, tu mi riferivo a quel quello là quello lo slime di Final Fantasy <ride> che è troppo simile se uno non è la stessa persona no veramente non è vero Final, Final Fantasy è Dungeon Dragons si sì, è Dungeon Dragons ma io mi ricordo, è presente Mario Sports Mix? No? Sì, è quello di Dungeon Dragons Eh, ma il boss finale è quello di, di Final Fantasy L'hanno pure scritto Scusa, cioè hanno presi... Eh hanno sì, ha, hanno, due fatto due gruff, vabbè, ah. un, hanno fatto un super cross... Hanno fatto un super crossover. Comunque era... Sei il mago... Il mago nero, quello che lo dico Sì, il mago nero, e... mago bianco nero sì, quelli, quelli vengono da Final Fantasy, sono loro. Wow. Hai detto una cacchiata. Sta zitta, Clay. Non è femmina Clay. Tu sei Clay. Ok. Ok. <ride> Mi sono dato una bestia. Uh. Non andare lì, c'è la chiave Chi sei in porta Ok Allora, no, non ci salverà i progressi Guarda lì A me mostrare qualcosa Sì, vabbè, quale sono le cose. Vabbè, si capisce È strano vedere le, le cose di cui La roccia bui Fatta Vai Ci sono lì Wow, è una un blocco un Che bellezza, vai lancia lancia la chiave eh dai, dai è bello probabilmente questo video era cortissimo eh no ci sono anche le lane toccate le lane però abbiamo già finito per il tempo. mi sa che abbiamo finito tutti eh? eh mi sa che sì, abbiamo finito tutti abbiamo finito tutti ok ok prossimo chi? io No, no, no qui, qui tu non sei nessuno. In effetti vi hanno detto pure che hai problemi esistenziali Gui. Prossimo! E leggi il numero 2. Non hai letto. L quello di Gui è. Ah sì, ok. Eh, io... L'ho letto. Sì. Adeline Ribbon. Aventure pittoresche. Uh -huh. Aventure pittoresche. Okay. Questo è il mio preferito. No non il personaggio di Adeline Ribbon, ma proprio lo stage del DLC e, e, e, io non posso oh. parlare <ride> comunque uh, Adelani e Ridborn vengono anche da Kirby di Streamland 3 e, e, e, e, e. ed erano dei ghost cioè no, Ribbon no, Ribbon no Però Adelaine è un boss Niente può fermarmi Evidentemente disegnava quello che disegna come attacco il craco What? È la ah, battaglia di craco sparendo oh. dobbiamo tornare indietro o oh, forse no eeeh c'è un pazzo che mi vuole scalare la pazza o una pazza che lo so una pazza ribbon. ah comunque ribbon, non l'hanno messa in tanti giochi perché probabilmente era strano un mago nel mondo di sì. chiede comunque quello era un riferimento era un mini boss, tipo Kirby eh, 64. Sì. Era un riferimento a un mini boss. Il, I mini il boss in Kirby 64 sono, sono dei nemici giurarsi. Tranne una grossi. volta che sono, sono 20 nemici. Uno, uno diceva all'altro. Eh! Ci penso io. Eh! Eh! Aspetta. No! No! No! no! Eh! Ti sconfiggerò, parete! <ride> in effetti è un po' utile questo attacco un po'? sto scherzando P questo serò a Deleno nell'aereo cibo, cibo per noi! <ride> te l'ho cancellato! un nude cibo per noi! indo l'aveva fatto? guarda, guarda, guarda il segno l'ho fatto io Ecco come è finito. Probabilmente. No, uh, no. E altre avventure. Giù. Giù. Com'è che lo fai? No, non posso passare, congiunto. Io. Yeah. Fu. Fu. ok. Ok Fu. Fu. Fu. fu, fu, fu, fu. Ok, Tu uh, non puoi. Uh, guarda, non mi assaggi. No, il nostro rivale uccide. Vero? No, so, e Elimini. Menova la brutta Artis. Lo sai che in un, un episodio hai regna... chiamato per sbaglio. Vi Artis. L'hai presa soltanto per togliere dalle scatole. Ok, ora è finito L'ho presa per il lunghero. 2, eh, 1, vedi l'ultimo livello, quello è cioè il livello di Whisperwood. E chi se li ricorda? Io sì. perché mi ricordo l'albero della Hall. Ok. Prossimo... Oh, per... anno, okay. Abbiamo quasi finito, manca soltanto Meta Knight Nero e... Dai! Meta Knight Nero. Salti ah. noi! Dalle te! Uh. Ok, basta. però, c'è un sei il football di Adventure Time? No Che è tipo Bimo che viene dallo dal specchio Io avrei pensato Meta Knight nero come un, un football di Meta Knight Fufu Fufu Niente, i, i fan di Adventure Time hanno infatti te Come te lo fai con le delle spalle? Ah, non te lo dirò mai. E tu come fai E io come faccio a fare questo? Un attimo. Ecco. Ah, non te lo dirò mai. Ah! Ecco. Vai. Nope. Uccidimi! Mm -hmm. Kill me. Yeee! Yeah. E comunque le mosse di Metalite della Nero sono veramente un Kirby. Ah, que questo non l'ho detto per Kirby Spada, però uh, Kirby in molti giochi. è Kirby. No, quando quando ha l'abilità spada, quando ha la, la vita piena fa questo attacco qui. Mi sembra strano così. Ok, per, eh, eh, perché eh, tutta la vita spada è un riferimento a Link. E anche Link a vita piena fa così. Fa eh, la, la spada... L'onda di sguardo che è figata. Uh -huh. Let's go. Mm. Ciao E' finito il livello No Dipende oh, Forse si sì. Vediamo No no no Ahia yeah. È <laughs> finissimo I'm invincible Bush E si, what's in there Oh yeah, partneress Ah no, non ci salva nemmeno il caso, no. Eh? Non ci salva nemmeno il No, sì che ci serve. No, non ci salva. Ah, non ce li salvo, è vero. Ce li, ci salva, non Se no ci sarebbe la scena quella lì che... Non eh, ce li metto. manco tu stai correndo. pure io sto correndo Eh, è vero. A sinistra io so correre. Io stavo correndo. Eh. Ah, posso cor correre automaticamente quando c'è questo? Non è vero, si può anche camminare, te lo dimostrerò, vedi? Sì, perché sta svanendo no, non è che fai. Naturalmente non c'è lo scettro, stella quando, quando c'è... Quando ti usa l'amico di sogno Che sono? Sai quando abbiamo usato ah, spalla sì, che c'è sì, la scena? sì, Ok, questo è Whispy Woods Ci vediamo alla prossima. Ciao. No, soffietta, non c'è ancora. Ciao, <skill> da... watch. Ma farà lì quella, quella... quella cosa lì. Com'era la canzone? Vabbè sì, ora <susmati> sentiamo. Da... questa è la stessa musichetta che si sente quando prendi no, eh, da... Sì, sì, sì, no, arrivano gli ladri spaziali spaziali spaziali spaziali si sì. perché, perché spaziali. sono dei topi appunto ma sono alieni ah non lo sapevo anche Kirby è un alieno Beh, questo è più alieno di su normale perché Che è, che è stranissimo ci sono ah, anche i topi normali non cambiano Ah, è vero la bomba. Beh andiamo avanti. Un <ride> bomba calorica. Forza ragazzi, fate mi strano I miei sono tutti gialli. Voglio rilasciare un... un topo con gli occhiali, com'è che si fa? questi beh com'è che si fa? Oh, chi lo sa? <ride> non te lo dirò mai, tieni premuto il tasto da In basso ma quella è, è la bomba calorica <ride> devi tenerlo premuto soltanto per un secondo sono stranissimi pure eh, i tupi con gli occhiali e eh. Ok, comunque Dark c'è l'unico personaggio che vola ma salvello. Ah, davvero? L'unico personaggio del DLC anni? Eh sì, del DLC. si è vero. Del DLC perché ci trovano anche. No, dai. Tutti. AI! Aspetta! Ai! Bush! Io non tesoro, aspetta, quelli! come si faceva il tesoro? tesoro? ah non lo so quella, quella volta l'ho fatto a casa quella volta che, che ti sei impressionato mi chiamo spin, chiamo doc forse è con sorpresa giù su attacco come graffi le fai? eh? Eh? Graffi letali. Letali. Letali. Oh! Graffi e grattata da roci. Ah, graffi letali. Come che si faceva quindi Vicino allora. nemico! Attacco. No, questa. Pesso, giù su... e eh, giù su. E il tesoro. che presente il tesoro vai io graffi tu con jay pronto uno due tre vai graffi Mi ti regalo! Ma dove non stacco quella di Daroc? Sì. Finito! Fine! Livello! No! Ancora! Perché sono una stella? Perché sono una stella? Ah, ok. Sì. Sì. Chef! Sì. Perché sì. Ma ah, non c'era spazio. Non mio, mio, mio, mio. Ah, l'ho preso io. Nessuno <ride> sì, lo sta per Sì, l'ho preso io. Si può vedere benissimo. Bomba calorica! Ah, double kill. L'ho preso io. <ride> Forza, Tupoliglia, all'attacco Vai Doc! Anch'io ho chiamato Doc. Taroc Tarocco Ok è finito. Giusto? Sì. Ma quindi niente. No, no un attimo, voglio provare il graffio letale. Stai vicino a me. Io l'ho già fatto. Guarda, se sì, sì, è quella, quel, il doppio grafico. <ride> ha sbattuto il soffitto. Va bene, quindi ci vediamo alla prossima parte di Kirby Star Che sarà anche lui, giusto? Eh? No. no, stanno le hall. Dov La prossima volta facciamo le hall. Ma le hall, quante ce ne sono? Tre. No, due. No, tre. Hai visto il graffio? Sì, l'ho visto, l'ho fatto pure io. L'ho buttato giù. Beh, ciao. Ci vediamo alla prossima, ciao.